Brevemente, perché uh, volevo anche risparmiarmela questo intervento, però dal tenore dei interventi dei miei colleghi di opposizione, credo che sia opportuna una, una precisazione. L'emendamento, la presentazione dell'emendamento, la votazione dell'emendamento non può e non deve essere visto con un cappello, per il semplice fatto che... Appena avevo letto la, la mozione, io personalmente detto, mi ero espresso per, la, per bocciarlo, perché a ben vedere l'indirizzo è sbagliato, perché la normativa dice chiaramente, come già detto, che chi può accedere a, queste, a questi tipi di, eh, di, di, di, di sgravi fiscali, perché poi si parla di detrazioni, eh, di, di detrazioni non può essere l'ente l'interrogale, ma possono essere solo gli, AC, eh, gli ACP o enti che siano che abbiano le stesse funzioni con differente denominazione, è per questo che la Regione Lazio ha già avviato, perché ha l'Ater, non gestisce direttamente, ma gestisce tramite l'Ater. Ora noi siamo in attesa dei decreti attuativi di, questo, uh, di, di queste misure uh, nazionali che dovrebbero uscire tra parentesi tra, uh, tra domani e dopodomani e quindi quello che ha fatto la consigliera uh, Agnello, a differenza di quello che non si è capito, è rendere questo indirizzo votabile perché noi riteniamo l'indirizzo comunque valido e non volevamo bocciarlo a priori, nonostante, a mio modo di vedere, non era votabile e perché è scritto in modo non corretto, perché dà per scontato cose che non sono scontate, cioè parte dicendo allora il comune lo può fare, non è vero che il comune lo può fare, per cui già si dice un'insattezza all'interno dell'atto, per cui per rendere votabile questo atto la consigliera Agnello non solo ha scritto l'emendamento inviato, ma ha anche appunto si è, eh, è premurata in tal senso a, a fine di rendere questo indirizzo votabile non per mettere il cappello ora se non si capisce anche questo io sono sicuro che il, il consigliere Peruzzi interverrà e dirà tutto il contrario di tutto ma così è eh, noi riteniamo che dopo questo emendamento e quindi solo dopo una previa verifica fattuale sulla possibilità dell'applicazione direttamente agli enti locali di questi di queste, misure, di queste misure nazionali si può poi procedere con l'indirizzo previsto dalla consigliera Grancio in tal caso in, in senso contrario non sarebbe stato votabile quindi non è mettere un cappello ma è salvaguardare un indirizzo che comunque nemmeno negli intenti si ritiene quantomeno votabile non dico eh, il, che, che risolve tutti i problemi o che chissà quale visione cioè, dice una cosa piuttosto ovvia ma sicuramente eh, sicuramente come dire, eh, votabile, ecco. Quindi mh, su questo, solo per puntualizzare il senso dell'emendamento eh, dell e il, il consigliere sì, solo il senso dell'emendamento e il buon nostro voto finale. Grazie Presidente.